eccoci di nuovo per gli 5 esercizi base per la scioltezza delle gambe oggi ti voglio parlare della rana la rana è un esercizio che uso tantissimo ed è un esercizio risolutivo soprattutto per creare un atteggiamento muscolare che promuova l'assorbimento del peso perché una gamba rigida tende a respingere il peso invece dobbiamo cercare di, di fare in modo che l'azione muscolare non sia una reazione quindi riflesso a spingere ma sia una, una ben disposizione ad assorbire il carico e quindi a mantenerlo il carico quindi riuscire a mantenere le gambe piegate e per questo noi andiamo a lavorare anche e soprattutto direttamente sulle caviglie oltre a parlarti a farti vedere delle posizioni che dovrai acquisire ti voglio parlare anche di come dovrai fare in modo di rilassare i muscoli perché non basta acquisire e impostare, e mantenere delle posizioni è necessario lavorare sulla respirazione che non è una respirazione profonda ma è fondamentalmente il veicolare l'attenzione sulla respirazione quindi una volta impostata la posizione noi cominciamo a mandare l'attenzione sulla respirazione rendendola profonda e lenta il mio consiglio è quello di agganciare la rana all'esercizio precedente quindi al cavalletto quindi noi arrivando dalla posizione appoggiati sulle ginocchia da qui andiamo direttamente a scendere piegando le gambe in, in questo modo qua e andando ad appoggiare le mani dentro dentro le gambe passando con le braccia dentro le gambe appoggiare le, le mani al suolo a questo punto noi dobbiamo solo rilassare e aspettare una ventina di secondi su cosa lavoriamo lavoriamo sulla scioltezza delle ginocchia e bacino qua dentro e caviglia soprattutto per uscire da questo esercizio io vi consiglio di fare un altro esercizio ancora che in questo caso non è di allungamento ma lavora sempre sulla mobilità delle gambe sulla quindi la capacità di assorbire il movimento e quindi di, di piegarsi di essere propositivo ecco quindi facciamo questo senza andarla a distendere, andiamo a mezza corsa, quindi questo è fine corsa e questo dovrebbe essere fine corsa. Noi lavoriamo in mezzo, in questa maniera qua, lento e continuo, morbidi, ne facciamo una decina e poi usciamo. È un esercizio molto semplice da eseguire e da mantenere. Come tutti gli esercizi, l'importante sarà metterlo in atto, quindi utilizzarlo, farlo con periodicità. e ovviamente rispettando i tempi. Anche questo esercizio lo consiglio la mattina presto appena sceso dal letto o anche prima dell'allenamento come riscaldamento. Ricorda di iscriverti al sito e di cliccare sul tasto campanellina così potrai rimanere aggiornato sui nuovi contenuti. Alla prossima! Mi raccomando, fai gli esercizi!